Residenza fiscale e soggiorno minimo, che cosa vuol dire? La domanda che mi fanno più spesso è: ma se io mi trasferisco in, nel paese X, eh, quanto ci devo rimanere? Ah, allora bisogna andare a guardare quello che è il principio di tassazione che applica quel determinato paese. Cioè, ci sono paesi come Panama che non richiedono un determinato. Uh, numero di giorni di presenza all'interno del territorio per cui la residenza fiscale si basa semplicemente su un criterio soggettivo e cioè sulla tua volontà di ehm, prendere residenza fiscale in quel posto che si estrinseca poi evidentemente nel pagamento di un fitto di casa di alcune bollette eccetera eccetera però non hai l'obbligo poi di rimanere 365 giorni all'anno in, in quel paese il minimo che puoi rimanere è il tendenze, sono i tendenziali 183 giorni cioè uno Stato, la maggior parte degli Stati del mondo, applica questo principio per cui come l'Italia, al pari dell'Italia, anche loro ti considerano fiscalmente residente eh, all'interno dei confini del proprio Stato se rimani eh, su, eh, fisicamente, quindi sul territorio, per più di 183 giorni. Ora è chiaro che se il primo anno che, si, che ti trasferisci, per farti un esempio in Spagna, e rimani per più di 183 giorni, ma sei per esempio infitto in una casa o su un Airbnb, non è che al 184 giorno ti arriva il fisco spagnolo e ti dice dammi spiegazioni che cosa ci fai qui. È chiaro che nonostante la regola sia quella, cioè se per più di 183 giorni in Portogallo e Spagna sei fiscalmente residente lì, l'amministrazione finanziaria spagnola piuttosto che portoghese, sono due esempi su mille, non hanno la capacità economica, finanziaria, e cronologica di andare a effettuare su tutti noi che giriamo per il mondo prendi un soggetto come me in tempo reale quindi bisogna interpretare questa norma con sali, se bisogna capire qual è la tua volontà tu vuoi prendere effettivamente la residenza fiscale in quel paese vuoi soltanto perdere la residenza fiscale italiana perché vuoi girare il mondo vuoi eh, mettere su famiglia in quel paese oppure no quindi a seconda della tipologia di utilizzo che vuoi fare di quella giurisdizione eh, andrai a comportarti in una maniera eh, più o meno compliance con la burocrazia con la fiscale Fiscalità di, uh, di quel paese, però il soggiorno minimo, quindi uh, come dire, è sempre relativo. Esiste, quindi ogni paese ha il suo, alcuni non ce l'hanno, altri non hanno le risorse per controllarli. Altri ancora non sono così fiscali, quindi se per uno o due anni tu rimani per meno di 183 giorni non ti considerano fiscalmente residente, se però tu vuoi fare la dichiarazione dei redditi in quel paese anche se sei rimasto per meno di 183 giorni te la fanno fare perché evidentemente tutti sono ben contenti e felici di prendere un nuovo contribuente perché lì fuori c'è una vera e propria guerra tra stati ognuno cerca di attirare nuove risorse, nuovi investimenti, nuovi contribuenti per cui anche laddove esiste un soggiorno fiscale minimo stabilito dalla legge dal principio di residenza fiscale di quel paese e del caso di numerosi paesi Uh, poi non esiste un controllo effettivo perché se ci fai la dichiarazione quello Stato ti considera fiscalmente residente in quel paese, i controlli possono arrivare dopo circa tre anni che si è preso una connessione con il territorio prima e eh, perlomeno io non l'ho visto mai accadere in, in 15 anni di, di attività okay? quindi il soggiorno minimo esiste non è così fiscale come potrebbe sembrare anche perché a fianco del principio di permanenza territoriale, cioè dei 183 giorni, cioè della maggior parte il periodo dell'anno civile che tendenzialmente coincide con quello fiscale va dal 1 gennaio al 31 dicembre esiste anche un altro principio cioè la maggior parte delle giurisdizioni ti dice io ti considero fiscalmente residente da me se hai manifestato la volontà di eleggere domicilio presso di me in ogni caso per riassumere per domicilio si intende la volontà di mantenere una connessione soggettiva con il territorio che si estrinsega nel fitto di casa nel pagamento delle bollette delle in palestra eccetera eccetera quindi se tu fai queste cose quello stato ti considera fiscalmente residente al di là se poi rimane 183 giorni o più di 183 giorni alcuni applicano un criterio uh, perentorio mandatorio di giorni altri che sono 183 altri uh, applicano dei presence test lo fanno lo UK e lo fanno per esempio gli Stati Uniti quindi fanno un calcolo e uh, se rimani per un determinato numero di giorni anche nell'arco di più anni successivi ti considerano fiscalmente residente uh, Altri ancora se ne sbattono ampiamente, per esempio gli Emirati Arabi, dove gli basta che torni un giorno ogni sei mesi. Uh, altri ancora hanno dei programmi ad hoc, questo soprattutto per i cittadini extra-UE, ma in realtà alcuni anche per i cittadini UE, cioè dell'Unione Europea, come per esempio Malta o Residence Program, tale per cui se paghi perlomeno il 15% sui tuoi redditi esteri di, di tassio, perlomeno per lo meno 15.000 euro l'anno, c'è cioè questo Residence Program, tale per cui anche se rimani un solo giorno, sul territorio dello Stato sei fiscalmente residente quindi ti fanno una dichiarazione ti danno un tax certificate eccetera eccetera in questo caso però facciamo attenzione a quanti giorni rimaniamo davvero in Italia o a quanti giorni rimaniamo in un altro paese cioè se io per esempio aderisco a questo è di nuovo è un esempio se io aderisco a questo residence program altese che mi permette di rimanere un giorno sull'isola poi io sull'isola non ci sto dove sono mi faccio più di 183 giorni in Italia e eh, a quel punto dipende da come me li faccio perché se sono visibile ed è cosa vado assolutamente probabile, evidentemente quella residenza fiscale Maltese, nonostante il tax certificate, nonostante le tax authorities mi dicano che vada bene, l'Italia non gli frega assolutamente niente, quindi non, non la ritiene valida. Ancora, se invece non rimango in Italia per più di 183 giorni, ok, quindi vado di nuovo, esempio Maltese, vado a Malta, riesco al programma, mi faccio un giorno a Malta e poi mi faccio più di sei mesi in Spagna, in quel caso potresti essere considerato fiscalmente residente dal fisco spagnolo. Quindi facciamo sempre attenzione a dove trascorriamo il resto del tempo, è vero che possiamo viaggiare e buonanotte cercare di rimanere in ciascun paese per, per meno di sei mesi o anche se rimaniamo per più di sei mesi e allora cerchiamo poi di spostarci l'anno successivo, altrimenti maggiore la mia presenza all'interno di quel territorio, quindi sul profitto dell'assicurazione sanitaria sia pubblica che privata, mi apro un conto corrente, quindi utilizzo una carta di debito con, di un conto corrente di, di quel paese, eh, prendo un fitto in quel paese a nome mio, persona fisica, eccetera, eccetera, sono tutti elementi che accendono lampadine che nell'arco di un determinato periodo di tempo che è soggetto e dipende da come si muove l'agenzia delle entrate di quel paese eh? perché tutte le agenzie delle entrate e guardi di guardie di finanza da, diciamo organi di accertamento tributario dei paesi ogni anno ogni tot anni elaborano dei cluster secondo i quali poi vanno a fare gli accertamenti quindi un anno ti accertano i professionisti un anno ti accertano gli imprenditori del prosciutto un anno ti accertano le attività sopra i 50 milioni un anno i forfettini eccetera eccetera quindi anche queste sono delle variabili che evidentemente Evidentemente non è possibile, eh, queste che non si conoscono affatto, quindi mh, chiaramente non vengono rese manifeste dall'Agenzia delle Entrate, quindi bisogna fare particolare attenzione. Quindi per rispondere di nuovo alla domanda, nessun paese di destinazione è una prigione, tutti ti danno ampia libertà di movimento, facciamo attenzione però a perdere effettivamente il domicilio nei confronti della, soprattutto dell'Italia, cioè del nostro paese, il paese dal quale proveniamo, se sei italiano e già si sei trasferito all'estero, è il paese dal quale ti stai trasferendo.